Ciao a tutti ragazzi Ciao Mi piace tua madre Ah Mi piace tua madre Sì, sì Mi piace tua madre ah. sì, eh, sì, sì Ma che merda va alla sua pene Ti faccio una foto del suo naso E mi dirai Oh cazzo è un cazzo Andate tutti su, su Admino Ciao Oddio <ride> Salutami in Nepal Palle Eh? Palle ah. Scusa, un cazzo di canzone Domani magari Ecco eh, quando hai due ore L'ho provata. Oddio che brutto, via via. Cura, tu vuoi dire che non, non hai mai assaggiato la sbora? No, io sì. <ride> sì, però è brutti video così, cioè senza niente, con uno sfondo così. Cioè, a me se c'è tutto di Discord non è piaciuto molto. Dai, qua, perché sei negro. C'ha ragione. Ahmed, dai, su, pulisci un po' il, il, il piede. Dai. Ok, signore, vengo, solo mi so. Non devi fare così. Se non sai sì. fare il kebab. Bisogna <ride> prendere la giratrice. Poi bisogna prendere le piadine a basso presso dall'isol. Bisogna prendere gli ingredienti, mai di prima qualità. Ma la seconda cosa, devi fare una cosa molto importante. Allora se... il <ride> mio Avevo molto da fare quello, quello del kebab pizza mania Allora che per fare il kebabiere Devi avere una, un coltello Poi eh, si sì, devi sì, figlia Quello devi avere almeno la salsa yogurt Il ketchup e la maione Cos'è? Devi avere tutte quelle cose che non mi piacciono Tipo le verdure Non mi ricordo i nomi te li dico in inglese Le potatoes Devi puzzare Se non puzzi non sai un kebab vero. E devi avere meno eh, studenti zuzica denti non ho capito faccio lo spellingo. allora m meno studenti. denti a me dove l'ha faccio ragazzi a me dove sei a me va via va Un'ambulanza. Mi hanno sparato le cazzate. Ok, beh, ho trovato qualcosa simile a un gelato. Simile a un gelato. Una scatola. Vi <ride> faccio un indovinello: qual è l'insetto più veloce? Mabbo. Ah Il mille piedi. A ah, mille piedi. Ciao. Che vuoi? Stai zitto un secondo nella tua vita di merda. Ok, 2002 di merda. <ride> Senti chi parla quello lì che è nato a novembre, dio caro sono un 2001, dio caro senti tu faccia di spaccola la faccia in 5.000 pezzi Povero vado un mese a Cuba, coglione oh, Mamma mia che ricco Non fa tanto l'amicone, <ride> che fra 15 anni la tua testa è sottoterra e quella di tuo fratello è nel mio culo <ride> Tra 15 anni, ma se saremo vivi tra 15 anni anzitutto Tu no, tu no, sì, tu no va. non sarai vivo <ride> Senti di fare.